e oggi vorrei parlare con voi eh, di eh, tessitura dei capelli. Queste dirette che sto realizzando ancora non sono pubblicizzate proprio perché andiamo giorno per giorno a raccontare quello che eh, facciamo eh, durante la settimana e questa settimana è stata molto interessante perché ci sono stati tantissimi lavori come eh, la mia amica Patrizia Montechiari che ha realizzato un'estensione capelli della cliente stessa e ha realizzato un infoltimento ma ne parleremo più avanti allora eh, nella descrizione giù in basso c'è un link dove potete partecipare in diretta in questo momento insieme a me e parlare di tessiture se siete d'accordo eh, è semplicissimo basta avere un telefonino, un tablet, un pc e con il link nel momento che cliccate nel link vi chiederà nome e cognome scendete la tendina e entrate e io vi farò entrare direttamente nella discussione di oggi che parliamo di tessiture per capelli che stanno andando molto molto bene però è anche vero che possiamo incontrare difficoltà io adesso nella pagina ecco eccoci qua siamo dentro la pagina di eh, Stensori Group dove eh, io metto dei filmati dei lavori che vengono realizzati in vivo che cosa significa promuovere promuovere promuovere è la parola fondamentale per fare estensioni dentro un negozio di parrucchieri i 10 aggettivi aggiungiamoci ai station e il gioco è fatto. Però bisogna farlo tutti i giorni, tutti i giorni e bisogna sempre prepararsi. Ok. Allora, eh cambiando la pagina un attimo scendo eh, leggermente prima di parlare di altre cose guardate che bello che sono dietro la e di estensore e poi quello ne parleremo e vorrei parlare di questo eh, questo lavoro questo è un attimo di relax prima dello spot capelli lunghi 60 cm eccolo qua che si è bloccato con molta serenità in un negozio partner eh, di rosi franco eh, via palmiro dogliatti abbiamo realizzato questa, questa estensione con eh, 100 ciocche per allungare e infoltire i capelli fantastico fantastico eccolo qua e rivediamo stiamo andando in diretta eccoci qua abbiamo fermato ritorno a me un attimo ancora non c'è nessuno sicuramente un sacco di parrucchieri la mattina e lunedì non è che si studia noi proviamo a studiare e a capire certi fenomeni che succedono allora su questa, questo caso specifico di allungamento dei capelli Abbiamo montato eh, tre fasce, eh, un totale di 1,30 m per 100 grammi di capelli, e sono state prese delle misure specifiche perché il caso è molto particolare: aveva solamente due tessiture da orecchio a orecchio, due centimetri. In avanti dell'orecchio portandoli indietro e poi ce ne un'altra un po più bassa sotto l'orecchio in questo punto qua io ne ho realizzato un'altra ancora da 24 centimetri. Eh, i capelli della cliente che aveva fatto da poco questo allungamento di capelli eccoli qua che io ho legato in modo che possa eh, lavorarci sono capelli mossi però la cosa importante che diceva questa cliente che li sentiva un po aridi eh, non ci si trovava perché già aveva avuto esperienza con altre estensioni di capelli e, e io ho proposto alla cliente ho detto me li dai questi capelli che così vedo un attimo che cosa hanno perché al, a vederli sembrano fantastici in effetti è un'ondulazione ossa. Questa è una cosa importante, l'interpretazione è se la cliente vuole i capelli lisci dovete trovare i capelli lisci, non potete montare un'estensione con capelli mossi, creerete problemi alla cliente e quindi perderete la cliente e andrà da qualcun altro a fare l'allungamento dei capelli. Ma ancora di più, come facciamo a capire se sono capelli veri? Sintetici, sì, proprio capelli sintetici ragazzi, dovete stare molto attenti e una delle prove che si possono realizzare è un accendino, prendere un capello alla volta e dargli fuoco, ok? E andare a sentire... Che odore dà? Questo dà odore di plastica. Ne andiamo a prendere un altro, proviamo, eh? che ci vuole un po' di pazienza. Ne prendiamo un altro e eccolo qua, e questa è gallina. Allora, è, la, è il capello gallina eh, prende fuoco molto più rapidamente e dà subito l'essenza del capello l'altra ci mette un pochino di più per bruciarsi ma dà un, un uh, sapore aspro di plastica bruciata quindi non è che al 100 sono tutti quanti eh, sintetici ma ci potrebbe essere una quantità in base al produttore che l'ha realizzata per abbassare il costo dei capelli quindi eh, diffidate sempre da un prezzo eccessivamente basso e fidatevi degli importatori qualificati per questa extension. Eccola qua. Poi, per chi eh, vorrebbe saperne di più, questo è un bel campione per portarlo in Accademia per eh, vedere dove ci possono essere degli inghippi, poi sempre parlando di eh, estensione capelli, adesso vi faccio vedere come estensore lavora le varie tessiture, questo è artigianato, eh? tutto a mano eccetera, questi sono dei capelli thailandesi che hanno ondulazione 2 ma se noi adesso io eh, qui vado a aprire perché cerco sempre eh, di mantenere dei capelli in ordine perché quando li presentate alla cliente devono stare in ordine morbidi setosi, pettinati non mi presentate con dei capelli Arruffati, già quello avete perso la vostra vendita. Allora, questo qui, eccoci qua, è un'estensione lavorata a mano doppia. Sono delle asole. Perché eh, quando noi eh, montiamo eh, questa estensione dei capelli, adesso la montiamo con i connettori, quello che avete visto sullo spot, ve lo rimando un attimo così almeno possiamo riconoscere allora eccolo qua eccolo qua abbiamo, abbiamo l'immagine fotografica allora eh, in questo caso specifico abbiamo montato dei connettori eh, un attaccato all'altro poi nella formazione quella che facciamo nei corsi andremo un po più nel dettaglio per poi eh, aprire eh, aprire la Tessitura. Vediamo un po' se riesco a prendere, eccola qua, perfetto. Ok, dopo eh, che eh, abbiamo mh, posizionato dei connettori, possiamo in questo punto, dove sta l'asola, possiamo tirar fuori due piccole ciocche dove fermeremo il connettore. Allora, siccome c'è tutto un protocollo che spero mh, al più presto di farvelo vedere anche qui nel gruppo privato per come viene la lavorato, allora nel momento che io ho messo tutti quanti i connettori porterò giù i capelli per cucire l'estensione, ma in questo caso qua non l'ho fatto, non ho... Eh, non ho fatto vedere però facciamo vedere tante cose, ma non eh, eccessivamente tutto. Eccoci qua. Allora, ehm, nel momento, vedete, vi voglio far vedere che queste servono solamente per dare quella forma. I connettori che abbiamo montato sulla radice poi devono essere cuciti tra lo spazio sopra il connettore e il cotone e qui ci vuole un ago cuncavo come i tappezzieri ce ne sono di varie misure ci sono anche i fili di vari spessori consiglio di non montare le corde perché è sempre una questione di volumi e ci sono dei fili ben precisi che ci aiutano a fare questo sto andando in diretta se qualche collega del gruppo eh, è connesso si può connettere direttamente anche dal cellulare con il link che è scritto in descrizione Così vediamo un po' di rompere il ghiaccio con la formazione che andiamo a realizzare online. In questo caso ogni tanto, non sempre, perché fortunatamente la comunicazione eh, che stiamo eh, realizzando con i, i centri eh, estensore Point sta cominciando a funzionare. Nei centri Sensore Point ho trovato dei referenti che sono dei giovani dove Calori Group eh, se li affiglia per farli crescere e farli diventare degli estensori professionisti nella zona eh, di pertinenza. Quindi oggi è stato molto interessante cominciare a scoprire un, qualche cosa e ho oh, quel piccolo lavoro ma non è tanto piccolo ma è di patrizia Montechiari che eh, stiamo cercando di fare una diretta però è anche vero che o il parrucchiere lavora solamente con i capelli e quindi non comunica ma lo comunica solamente dentro negozio di parrucchieria ma lo può anche comunicare in tutto il mondo delle volte ci sono delle potenzialità siamo distratti non ce ne accorgiamo dobbiamo promuovere promuovere promuovere anche questo video che io sto facendo con voi sto promuovendo l'estensione le dei capelli perché se vi do un'opportunità di argomentazioni se tu hai delle argomentazioni valide, c'è sempre ragione da un punto di vista della clientela quindi bisogna sempre prepararsi, prepararsi, prepararsi per promuovere, promuovere promuovere non finirò mai di raccontare questa storia quindi per i colleghi che vorrebbero essere intervistati per la loro esperienza o colleghi che fanno uh, dei lavori, delle fotografie, dei piccoli video, eh, Stensori Group vi aiuta a promuovere realizzando uh, un video promozionale per uh, Porte Aperte a extension. aperte a extension. È, se voi andate nel portale Gallori.it, i centri point, leggerete i vostri cinque in questo momento. Uh, partner che eh, hanno deciso di diventare appassionati sull'allungamento di capelli. Quindi dobbiamo togliere la vergogna di eh, entrare in una discussione di parrucchieri dove la differenza dell'allungamento dei capelli può fare anche la differenza del 50% dell'incasso annuale. Se non ne parliamo abbiamo buttato al cestino quel 50% che potremmo averlo in tasca o sfruttarlo per crescere ancora di più. Oggi fortunatamente il governo per le partite IVA a 5 anni, da 65.000 euro, l'ha portato a 100.000 euro, pagando, anzi guadagnando l'11%. 8% per cento quindi cominciamo un pochino a promuovere anche servizi un po' più importanti per aiutarci in questo momento di crisi economica dove un servizio più innovativo fa la differenza allora per chi vorrebbe partecipare a una diretta qui nel gruppo Callori Group Academy eh, contattatemi e se avete qualcosa da raccontare sull'allungamento i capelli potete anche farlo voi e postarlo direttamente dentro il gruppo ma eh, per chi tecnologicamente non è ancora preparato io vi insegnerò come fare eh, questi video eh, come montarli come promuoverli sistematicamente non uno ogni anno che non funziona raccontarvi sia nel gruppo point estensore group con i miei strumenti dal sito alle varie pagine dove al canale YouTube. ma spero stamattina già abbiamo saputo un paio di segreti come fare a tanare se un'estensione tessitura sia sintetica eh, e sia naturale e il modo di eh, approcciarsi con la tessitura perché la tessitura quando arriva non è che arriva già fatta tu artigiano la devi personalizzare come un vestito personalizzato in base alle esigenze della persona stessa però vi aspetto in vivo nei corsi estensore gruppo poi ripeto sono tre giornate tre giornate di otto ore dove impareremo tantissime cose dove c'è un supporto di eh, telegram whatsapp per le varie esigenze e per quei giovani che hanno iniziato faremo il lavoro anche insieme per eh, Imparare sul campo essendo sicuri di riuscire nell'intento di accontentare la cliente estesa. Interessante, parliamo sempre di moto, tendenza e creatività. E vi auguro buon lunedì a tutti. Per quelli che non hanno potuto vedere la diretta, la vedranno in differita. Aspetto eh, vostre notizie. Mandatemi foto, video, dei vostri lavori, perché se no il business dell'Extension non parte. Bene, grazie e ciao.